Aprire Esegui e digitare al suo interno powercfg.cpl Il codice lo trovo in descrizione. Questo aprirà le opzioni di risparmio energia, con tutta probabilità il tutto è impostato su bilanciato. Nel mio caso no, ma le combinazioni aggiuntive sono solitamente nascoste in basso, dove è presente quello per le prestazioni elevate. Ma vediamo come attivare attualmente quello definitivo. Aprite il prompt dei comandi, come amministratore. Al suo interno digitate questo comando che trovate sempre in descrizione. Questo abiliterà il profilo nascosto. Aprite nuovamente le opzioni del risparmio energetico ed abilitate il nuovo profilo su Elevate.